benvenuti sul canale di scuola in soffitta oggi voglio mostrarvi un'attività che potete proporre ai bambini della scuola dell'infanzia lo scopo di questa attività è sviluppare la motricità fine quindi l'utilizzo della punta delle dita per, eh, afferrare oggetti piccoli come questi ceci colorati e disporli in corrispondenza del punto corrispondente in questo caso scusate il gioco di parole però avendo realizzato un arcobaleno dovrò abbinare il cece azzurro con l'arco azzurro li ho realizzati in tonalità sufficienti da riuscire a completare tutto l'arcobaleno e si tratta di un semplice gioco che i bambini possono fare per sviluppare la motricità fine, come abbiamo detto, quindi l'uso della mano come strumento. La motricità fine serve non soltanto nelle attività di vita pratica, ma è propedeutica all'uso poi della matita, dello strumento di scrittura e, e quindi della coordinazione della mano nel momento in cui impareranno a scrivere. Attraverso questo gioco posso anche ripassare i colori. Una che spesso può essere interessante e piacevole durante gli anni della scuola dell'infanzia. Posso anche eh, proporre questo gioco, questa attività come momento rilassante durante la fase di normalizzazione in cui si passa da un'attività più energica a un'attività più tranquilla e quindi questo gioco richiedendo un po' di concentrazione, un po' di attenzione. Eh, può aiutare i bambini a eh, cambiare il loro atteggiamento, quindi prepararsi a un'attività in cui sarà richiesta eh, meno, meno energia fisica ma più concentrazione. Un'altra attività per cui possiamo utilizzare questo gioco è quella propedeutica allo studio della luce. Quindi eh, cercare di eh, creare dei piccoli arcobaleni eh, artificiali con l'utilizzo di un prisma o riuscendo a far filtrare la luce attraverso un getto d'acqua o altri oggetti che ci possono essere utili in questo caso o semplicemente la ricerca dei colori in natura e qui vi rimando al sito scuolainsuffitta.com dove trovate molte proposte di attività sui colori per bambini della scuola dell'infanzia. Buon lavoro!